Il paziente che andiamo a trattare oggi è un paziente di 63 anni di età, è un paziente che è affetto da indurazio penis plastica severa, ha una formazione ossificata che prende dalla radice del pene fino quasi a sotto il glande e anche a livello del setto intercavernoso medialmente vicino all'ulterra. Quello che andiamo a fare è l'impianto mini-invasivo di, di protesi al pene utilizzando contestualmente la manovra di scratch. Vale a dire, andiamo a rompere internamente la placca calcifica, utilizzeremo il divaricatore nasale, lo speculum, e sulla guida dello speculum andremo a fare una rottura della placca utilizzando una, una forbice di mezzo in, bagno, in questo modo. Entreremo all'interno del corpo cavernoso e con la forbice andremo a rompere la placca calcifica, a distruggerla più possibile e successivamente andremo ad impiantare il dispositivo grotesco. Il paziente è stato trattato ampiamente per circa 8 mesi con PRP per elasticizzare il più possibile il pene. Infatti, se vedete la cosa importante, l'elasticità del pene del paziente è molto migliorata rispetto alla eh, fase eh, di partenza, trazionando il pene riusciamo ad ottenere una buona distensione. Con la manovra di scratch speriamo di poter allungare ancora la tunica al e poter posizionare un impianto più lungo possibile. La cosa importante da sottolineare è che in questo momento la lunghezza del pene sarà 13,5 cm, eccolo qui, 13,5 cm. Ok, siamo pronti, possiamo iniziare, facciamo. Oh, ultima cosa, facciamo! Stato... Aspetta! <ride> sì, va bene, dai! <susurra> che ha detto? Faccio una bella cosa, Allora, buongiorno, oggi siamo qui a Roma, abbiamo effettuato due impianti di protesi al pene, un primo paziente con un problema di... Eh, diabete che comportava un deficit rettilico importante, cronico, non più responsivo ai farmaci iniettivi nei corpi cavernosi e alle eh, compresse agli inibitori della fosforesterasi C. Il secondo paziente invece era un paziente con una eh, indurazio penisplastica molto, molto organizzata, una placca che coinvolgeva tutta la porzione dorsale del pene e eh, il setto intercavernoso. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere ospite qui in sala con noi, oltre a Andrea Militello, con il quale ormai collaboriamo da eh, tanto tempo, il professor Capone che lavora a Trieste e che ci è venuto a trovare. Devo dire che sono venuto con lo spirito del neofita per vedere questa tecnica che avevo visto soltanto in video e vista live eh, posso, posso dire soltanto che questo è un punto di svolta nella eh, chirurgia apotetica, perché l'invasività è sicuramente minore, i tempi sono estremamente ridotti e noi sappiamo quanto sia importante la tempistica dal punto di vista della prevenzione delle infezioni. Il traumatismo locale è veramente eh, minimo. Eh, penso che il prossimo impianto sicuramente lo si con questa tecnica. Io ho poco da aggiungere rispetto a quello che ha detto il professore Pocanzi, ormai collaboro da tanto tempo con il professore Antonini e uno dei motivi in effetti oltre che la sua serietà e professionalità è proprio per aver introdotto questo accesso meno invasivo che ultimamente mi dà molta soddisfazione sia professionalmente che ai miei pazienti per cui condivido pienamente tutto ciò che il professore oggi ha già detto. Grazie, sono molto contento di questo perché cerchiamo di fare diffusione il più possibile e quindi di... Far capire che la nostra esperienza di ormai quasi 5 anni a livello internazionale sull'impianto mini-invasivo potrebbe rappresentare veramente una valida alternativa per tutti i chirurghi che iniziano a diventare implantologi a livello peniero. Grazie, grazie. A te. Grazie Andrea.